hanno ormai contratto un grosso debito con la povera gente, vissuta nell'età più prestigiosa della nostra storia, fra tardo medioevo e rinascimento. Molto spesso preoccupati per mille buone ragioni di inseguire i personaggi illustri, i costruttori primi della nuova civiltà, ci hanno dato studi eccellenti sugli operatori economici, sulle classi dirigenti mentre i tanto più numerosi poveri diavoli sono rimasti nell'ombra più completa o sono stati appena intravisti di scorcio. La vita delle folle è ancora in larga misura sconosciuta e finché queste centinaia di migliaia, questi milioni di uomini e di donne non riveleranno appieno il loro volto la nostra visione del passato Sarà una visione incompleta e distorta. Con queste parole di apertura, nel 1967, un giovane, Giovanni Cherubini, pubblicava la breve biografia di Ghisola, vedova di Giovanni e dei suoi figli, Betta e Giovanni di Castrocaro. Nel saggio, che si può leggere nel volume Signori contadini borghesi, Giovanni Cherubini si propone di descrivere concretamente, almeno qualche volta, le condizioni di vita dei dimenticati dalla storia. Un contadino, una povera vedova, un cionpo. Nella cornice militante impegnata di una storiografia che andava facendo dello studio della vita nelle campagne dell'agricoltura il suo baricentro, lo storico medievista inseguiva le orme di quelle folle anonime, di quei poveri diavoli, come lui scrive, dall'esistenza in larga misura sconosciuta, e lo faceva scavando negli archivi, cogliendo nei documenti scritti i segni del loro passaggio. Ecco che allora Giovanni Cherubini, con una scrittura molto sobria e vigorosa tratteggiava il ritratto della contadina e dei suoi figli, la loro casa, l'orto, i pochi pezzi di terra spogli d'alberi, qualche boccone coltivato a vigna e cereali sulle pendici di Castrocaro nella frangia settentrionale della Romagna, soffermandosi anche a descrivere il paesaggio tutto intorno, le forme della proprietà, il popolamento, e poi progressivamente si avvicinava al soggetto studiato, bussava alla porta di Ghisola, misurava gli spazi, contava i mobili e le suppellettili, veramente ridotte al minimo. La documentazione era un inventario di beni e qualche atto vergato da un notaio nella casa della vedova. Tutti atti relativi alla fine del Trecento che consentivano a Giovanni Cherubini di penetrare nelle crepe del domestico e negli arredi del quotidiano, microcosmi che di solito non entravano nelle pagine della storia. E così Giovanni Cherubina raccontava alcuni episodi della non facile vita di Ghisola, la dote per la figlia Betta da sposare, i campi da coltivare, non si va certo lontani dal vero, scriveva Giovanni Cherubini, a immaginarla curva sulla zappa, a lavorare nel campo, e poi le quattro pecore nell'ovile, ma in lana, formaggio, latte, che cosa si poteva ricavare da un gregge così minuscolo».